Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 Siamo tornati su NSS Allora, sì, ho detto bene, ok, in questa parte dobbiamo fare questo, giusto? No, quello è un'avventura, una quindi no, quelli sono speciali, quelli per un'avventura Warrior Ok, Warrior Woods Sì, yeee, yeah, non serve per andare così, ok Allora, c'era un game che, che è una specie di avventura per il Monotono però c'è anche la BS che faremo oggi. Ok, io non so giocare. Uh, che facciamo? Non lo so, scegliere mostri. Boom. Uh, lasciamo stare. Mettiamo avanti. solo quelli. quelli. facili. E eh, non lo so quali sono quelli facili. Quelli lì, quelli che ho messo prima. I primi. Un attimo, Met, metto io. Mettiamo i ninji. I ninji. Quelli sì. sono i nemici? Livello 1 che non so giocare Ok, come si gioca? Allora, devi aspettare devi prendere le bombe E se cadere la, la bomba Su quelli del colore giusto bene. Sono Quelli del colore giusto, si sì. è facile Si puoi spostare pure i primi nemici Perché non riesco a salire? Aiuto Ah, e puoi camminare sulle pareti, vedi? <ride> oh you don't say? Perché Mario lo sa fare, eh? Todd è meglio di Mario. Todd! Mi fai un panino! Sì, sono meglio di Mario! Stupido, idiota! Vuole solo il non mio. Non riesco rispetto. a salire, aiuto! Anche se io non sono nessuno. Con una bomba in mano non puoi camminare sulle pareti. Bro, con due si, sì, eh! Oh, davo il kill okay, allora, What? Questo. Che cosa è successo? cosa è successo nella VS wow fico Sto prendendo tutto lo sto infilando Forza vinciti <ride> Che sto che cosa sto facendo aiuto Ah, questo è tutto Si, sì, e quindi Ah c'è la fatina che mi regala le cose belle Maledetto ti ammazzo Ti ho appena minacciato di morte, tu mi dici. Okay. Eh. Um... Il Perché ti hanno tentato. Tu non hai la patente, dice. È meglio essere patentato che no. Che ho bisogno di quelle nemico lì. Oppure di questa. Però questa bomba non la posso fare. Mi aiuto. Prossimo Diamond! Diamante. Diamante vale un casino di punti e basta. Fico. No, le, le bombe uh -huh, sono... Ah, gli effetti... Gli effetti speciali della 2v2 Cioè, 2v2, 1v1 Oh no, no! ho vinto Ma io non so giocare, te l'ho detto! Ah, ho vinto! Quando sei nabbo, se ti vanti, lo sai? I nabbi mm. non si vantano Cioè, i nabi si vantano vincitori invece accettano la loro vittoria con, con molta serietà con mo moderatezza eh. sono moderato vedi sono un vittorioso bravo ma perché impiro vai impiro le bombe perfetto però tu vai là. no eh? va bene allora ti metto qua Ho vinto ma perché? Non ho capito come si vince. Devi sconfiggere tutti i nemici. Eh vabbè, allora anche voi da me. Non lo sapevi! È la cosa ovvia da fare. Ah sì? Comunque non si può camminare nemmeno con i nemici qua. Con niente in mano si può camminare. E tu non me l'hai detto questo. ma è ovvio, se hai qualcosa in mano non cammini. Wow. Cioè non puoi incamminare sulle pareti. Wow. No. Vinto. Sì, ma. vabbè. E <coughs> giochiamo? <coughs> vabbè. Questo video dura.. Mettiamo i nemici più difficili. I più difficili di tutti. Questo. Con i grassi. Un attimo. Mm -hmm. Ok. E mettiamo tutto più difficile. No. no, no. Mettiamo prima i nemici più difficili nel livello 1. 1 e poi. No, di... no, no, questa è l'ultima. Cos'è sta roba? Cosa boh, io non li ho mai incontrati. Perché sei nabbo. Vai, eh. Todd. Eh. Sai come si uccide dei nemici? Sì. Sul penso. Eh, vedi, non funziona più. Perché? Perché questi nemici sono speciali. brutti Infami. Camilla vedi come si uccidono? no, non ho capito in come? diagonale cosa? in mm. diagonale? si sì. ma sei pazzo così guarda mm, un attimo, ecco aiuto, non ci capisco niente sta foresta di wario qua le foreste di wario ma sì, non sono le legne di Wario... No! <ride> le legne... Wario Woods... Ah. Whispy Woods... Maledetto coso che appena spawnato che mi rovinerà la vita... Per sempre... Ho vinto! Ma sei dramma Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Ni No! La nazione! Me lo dimentico sempre! Che si uccide in diagonale, si qua! Bomba mannaggia! Mannaggia la bomba! Vabbè, tu vai là pure, come vuoi? Perfetto, uno è morto. Un altro è morto. Un altro è morto. è morto ok non lo dico più quando muore qualcuno a me non ne è morto neanche uno. ecco è morto forse iniziamo a competere no lo st li sto infilando tutti cadete ma ah, comunque le bombe muoiono normalmente come sempre già io non dico niente Mai. Yeah. Mira. No, li ho uccisi dall'altra parte. Non volevo ucciderli così. Sì. fatti eh. tanti progressi progressi gressi ingressi prove di ingressi basta bastessi abbiamo finito sì Eh sì oh yeah bomba vieni da me bomba vieni da me bomba bomba bomba e bomba cadono un pure i nemici? Il fan che non siete andati. Perché non lo sapevi? Ma no, per... pensavo che i nemici fossero quelli e basta. Dovevo che fosse tipo Dottor Mario e basta. Dottor the... Mario. E Darien Mario, but... About... Uh, Wario Woods. Allora. Ah, posso pure fare così, ma da. Come così? Così. Cioè me posso piacere da sotto. Così. Sì. Ah, hai imparato tante cose oggi. Tipo non fidarsi. Di Marco. Eh. Bravo. Forza, manca poco. Dai, uno solo mancava. Eh, e l'ultima. L'ultima se sì. allora facciamo i nemici facili però con uh, un attimo i ninji con mi stavo per nemici... abituare a nemici india con eh, mi dispiace allora, oddio cos'è <ride> è un abominio non ci sono quelli verdi che mi imposi quelli verdi non ci sono neanche quelli bianchi certo che ci sono a me non stanno cioè ci abominio. stanno però come si fa? oh è morto qualcosa Qualcosa o qualcuno? Pu può morire a me qualcosa Aiuto, non posso più fare nulla Sono intrappolato <ride> Lo sai che sei per morire allora? Quello vuol dire che sei per morire Dio, No, ma c'è il gufo che mi spawna i, i nemici brutti Non posso prendere quello sotto di me uh. Ah, comunque anche i nemici normali possono essere uccisi diagonalmente Led Ho vinto sì, ma non è fattibile sta roba. Io, io nascondo le bombe sotto i nemici. <ride> io posiziono no. la... Bomb una bomba nello stesso posto. You can't kill me! Aiuto! Io faccio così, così rimango invincibile per sempre. No, io... Ma non è giusto così. <ride> Hai vinto, no. Come Mi, ho vinto? mi hanno ucciso comunque. <ride> <ride> no, no mi sono te... intrappolato. Perché? E eh, continua a fare così, chissà so se funziona Aiuto, pure io mi sono... Guarda Non funziona niente È tarocco Tu sei tarocco Io butto, faccio una vorace Una vorace, sì vorace Ho vinto, sei perché ah. sei morto. Se per sei morto. Va pure velocissimo oh No, sai, il mondo deve aspettare te Io faccio così, così lo intrappola <ride> Sì, sì, prima l'ho fatto pure io Però sei morto Sono morto Cioè, io sono morto Si sono, si, si sono usciti da solo Ah, se premi B prendi solo, ho vinto. Uh, non ti Che È okay, impossibile però, vabbè. Questo era Wario Woods. Sì, non l'abbiamo nemmeno letto la Ops. La Ma descrizione, le leggiamola. Ecco perché durava così poco. Sì. Il Regno della Foresta Quieta era un luogo sicuro per le creature buone. Fino al giorno in cui non è arrivato. Wow! Ora quel luogo incantante in maso dai mostri e solo Todo può riportare la situazione <ride> Perché Mario è morto Sì. quindi Todo è il protagonista, non Wario come si deve essere aspettati Wario well, Woods è un, un rompicapo frenetico in cui nei panni di Toddo dovrà allineare bombe nemici e ha stesso colore Avanzate dall'albero in albero fino a affrontare il potente WAAH wow! eh, Wario well, Woods include inoltre una modalità per due giocatori a schermo condiviso ok quindi nella prossima parte non faremo niente. Non... Faremo? No, faremo. Vai giù, vai giù. giù. Allora, l'ultimo che abbiamo fatto è Mario. Vieni giù! Vai a Mario Bros. Il prossimo è Tecmo Bowl. Cosa? Quale? Dice no, no, non è quello. È Pro Wrestling. dov'è? Mario Bros. Pro Wrestling. Mario Bros. accanto. Ma sei cieco. Vai! Sì. Alleluia. Va bene. Quindi ci vediamo alla prossima parte. Ciao!